ragazzi, benvenuti in questo nuovo video sono Mister Energy Siamo qui tornati su My Hero Once Justice Con il terzo episodio Dove erano rimasti? Ok ragazzi, nello scorso episodio siamo arrivati alla missione numero 17 Quindi oggi dovremo continuare con la 18 Un'altra parte, un'altra parte Un'altra parte, un'altra parte Un'altra parte, 夏休み中に行わしたがって、勉強語スクール制限ぶっちゃけ学校に Ok ragazzi, adesso come vedete dobbiamo fare due what if. Nello scorso episodio vi ho spiegato come funzionano e quindi oggi andiamo a farne un po'. Scena dai. <totipo> e andiamo così? Eeeh! Oh, che partenza! Ah, non mi ricordo più come... <ride> Schiva, come si parava? Ah. Buono Abbiamo iniziato a biro mi ha finito malissimo Vabbè. Ok ragazzi Il 19 l'abbiamo fatto senza troppe difficoltà Allora possiamo scegliere tra ben tre personaggi Io ovviamente scelgo chi dice Andiamo, vai così. Vai così. Vai così, tasta a caso. No, oh, sì. Andiamo avanti così. Chiriscio. Cosa si fa adesso? L Abbiamo preso! Un applauso per Kirish, ma Che cosa ha fatto? Che cosa ha fatto? Attenzione! Ma che cosa cinematica? Io ho già smantellato il link a Gask. C'è un focale che ti ha testato, vedi? Bandano da esseri del link a Gask e di casa del Marvata. Sacco di aver paura. Io ho già codecato il mio da Tana. Io ho già codecato la mia, c'è mi sono cresciuto il di Nagatana. Correcta, Raucor. Io e Gogozismo. 高田 il どこ行っちゃったんだこの秘密基地のどこか Scusi, ho, sbagli ho sbagliato, non l'ho fatto un posto, scusate. No, l'ho mancato! Qui sì, siamo? Siamo fuori dalla mappa. Siamo... Ma... Scusa. Sia, stiamo volando fuori dalla mappa. Non sono soddisfatto direi di rifarla questa sono soddisfatto sono soddisfatto prima di iniziare la prossima missione che è sempre con miglioria volevo andare a vedere se si potesse uh, personalizzare un po in qualche modo e volevo andare Ok, così. lanciamo uh. muschio. E continuiamo, così tranquillamente. Ho sbagliato il tempo, mi ha tolto mezza vita, sì, ok. Un'altra volta? No, no, no, no, no, no, così cado giù, così cado giù, no. Oddio, aiuto, ho cado giù. Ho sbagliato, ho sbagliato. Aia, ah, yeah. ho sbagliato di no. Mi ha Ah No, no, no, no. E vabbè bene. Allora, adesso possiamo fare due cose. Può andare al 25, ma io direi che mi di fare il 24. Perché dobbiamo completare tutto, insomma. Vai andiamo, andiamo, andiamo Così, continuo così con la stessa comba e finita la partita Aia, sul blu. Aspetta appena si rialza. No, non ho mancato. E vabbè, vorrà dire che dovremmo vincere un po' così. Vabbè. Aia. un in faccia e la finiamo così andiamo vai attenzione non mi tocco gli ami è che è troppo forte ahia ha fatto male Vai così di 5 colpi. Non riesco a prenderlo. aia dia... Torna qui. Sì, ti Usala! Usala! Non oh, la usa! Forse è questo il tasso giusto. No. Aspetta, aspetta. Non possiamo perdere, dai. No. Mancato! Io. Oh, però non sono riuscito a usarlo non funziona male la combinazione. No, non la posso accettare, non la posso accettare. Magari a rifare. Ma è cambiata la visuale o sbaglio? Ora funziona tutto molto meglio, ma ho preso ancora. Questo? No, ho appena detto io sì, ok, un altro po'. Oh, tanto lo manca, 100%. Anche qua mi sa che ti mazzo in faccia, però anche qua mi sa che non prendiamo una... La... Oh, molto meglio, molto meglio. Ok, Viene andrà la missione numero 26. Beh no, non ci vado mai con Bakugo perché con Bakugo abbiamo già avuto esperienze quindi uso molto. Ci siamo. Ok, non mi, ricordo, non mi ricordo per niente come si usa. Però. Ok? Cosa? Che c'è di all'aria, però... Todoroki. beh questo è Todoroki. Vediamo faccio. Questo sostanzialmente è tutto Todoroki. Ma qua, così. Normalmente. Sbagliato, no! Vabbè, dai, finita questa. No, non è finita? Ecco, eh, ora è finita. Grazie. Non so se usare Uraraka o Tsuyo. Ma si prendiamo di Uraraka. Fatte così, Uraraka. Che combo! Aglia ah, però eh, non si può. Attenzione! Come si rilascia? Non me lo ricordo! però no, se si incastrava riuscivo a farlo all'infinito oh finalmente si è avvicinato e adesso riprendi. prendi e addirittura 33 fenomeno Dai, abbiamo pochissima vita. Così, sempre ammazzate in faccia, finiamo. Vabbè. Io direi che per oggi può andare bene. Abbiamo fatto 10 missioni. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate un like qua sotto, commentate, iscrivetevi e noi ci rivediamo alla prossima. Ciao ragazzi.